su due maestre che si incontrano. Una dice all'altra i miei alunni preferiti sono i figli dei piloti d'aereo. L'altra gli domanda perché? Perché capiscono le cose al volo. Io mi chiamo Salvi. Ciao! Ciao a tutti! Vi raccomando, non perdete i prossimi video! Ciao a tutti! Ciao ciao!